Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e eccoci di nuovo in un video in post produzione. Um, praticamente pensavo di aver risolto il problema ma uh, non, non è risolto, quindi per ora farò, con, continuerò a fare video in post produzione fino a quando non troverò un sostituto per la capture card. Um, praticamente infatti prima Stavo parlando nel video che ho mutato dopo. Um, allora, in questo, prima vi stavo facendo vedere il, gli spiriti nuovi, cioè quelli del, dell'eroe che non ho comprato quindi quelli non ci sono. Um, e quindi, e, praticamente vi dicevo tipo: uh, L'eroe mi piace, però lo comprerò banjo. Um, e poi ti, tipo spiegavo wow ho risolto il problema dell'audio invece no um, allora king hippo vabbè si, si usano spiriti attacco modalità energia eh, il nemico diventerà mazzi ah no non è vero non si usano spiriti attacco si usano spiriti di presa Inizio a mettere casuale, ma poi inizierò a mettere anche... Inizierò a mettere solo Kirby perché inizia ad esserci il lag. Per, eh, il problema del lag proviene dal fatto che metto insieme l'audio del mio in, insieme a quello del gioco e questo fa laggare tutto. Vabbè, spirito energia, spirito mazzi, si inizia. Avete mai notato che nello schermo di questo scenario c'è un soprannome a tutti i personaggi? Tipo quello di Kirby è Demone Rosa anche se non è rosa. Ecco, il Demone è Rosa. Poi non riesco a leggere quello di Kinke no. Non riesco a leggerlo. Perché il video... A me è piccolo. Il problema dei video in post-produzione che Smash è un po' difficile da commentare in post-produzione. Puoi commentarlo tipo wow, wow, wow, mentre giochi, mentre in post-produzione non puoi dire nulla. Puoi dire wow, wow, wow, sembra uno scemo il suo custode è un leggendario quindi non lo, non lo prendo in questo video non ci sono tagli solo, solo che per il problema ho dovuto fare tre video separati in questo non c'è l'audio del gioco perché stavo parlando e non voglio che si senta il mio audio distorto ehm, nel secondo com comunque c'è questo errore Mentre nel terzo c'è solo l'audio del gioco, perché avevo capito che ormai mi dovevo arrendere. Questi, miei, questi fuffi mi, mi ricordo che mi hanno dato del pio da torcere perché iniziava a darmi troppo fastidio il lag. anche se ero mazzi però comunque mi davano fastidio tipo già iniziavano a maltrattarmi poi le, le battaglie con il lag l'ho detto pure nel video senza audio uh, ne, nelle battaglie del, con il lag più, le battaglie del, con il lag sono più, perché, sono più difficili perché devi prevedere tutte le mosse del nemico e poi farle tipo un secondo prima ed è molto difficile l'approccio che è questo serve per il passaggio in mare comunque tranquilli nei prossimi video ci, saranno, ci sarà l'audio del gioco almeno forse questo video verrà pubblicato il giorno stesso in cui lo sto facendo però non è sicuro è, uh, forse verrà pubblicato insieme ad altri due che saranno pubblicati tipo la sera o, o il pomeriggio tardi comunque mo metto un, un sondaggio Metto il sondaggio di dei video post produzione o con la telecamera, cosa preferite? Cioè l'audio la, in post-produzione oppure la telecamera registrata. Beh, qui sblocco il passaggio. E ma c'è lo spirito maestro Armand. Squadra ragazzo Haking perché è della serie Splatoon Metto il mio spirito più forte, per il sbaglio metto quello più, più debole, ma poi cambio quello spirito più forte perché c'era il lag. ecco, in, que in questa battaglia mi sa che sono morto molte volte perché, vabbè, avevo Mega Man e poi erano troppi gli insing. qua mi stavo per suicidare e poi ho preso per sbaglio il fungo che non lo volevo quindi ho provato ad usare i tasti per il tasto per la presa che serve per lasciare gli oggetti però non lo trovavo e poi ho pure la, la R del, del Joy-Con rosso ro un po rotta, non funziona bene. Come vedete gli inkling eh, hanno molto meno danno rispetto a me, io mi sono suscitato mentre cercavo di spararne uno di sotto decido di usare Kirby perché è, è troppo difficile con i personaggi che non so usare e il lag, quindi d'ora in poi userò Kirby, cioè non nei prossimi episodi ma in questo episodio userò Kirby, che poi sono pure mazzi quindi faccio più danno, Con Kirby non sto prendendo molto danno, ma comunque inizio a suicidarmi. Ecco, vedete ma faccio la rivincita perché non voglio cambiare personaggio <coughs> scusate ho la tosse un po Questa è, la, è quella buona di sicuro. Perché o mi suicido pure come stavo per fare, oppure lo uccido. Impossibile che lui uccida, oh. ma è infatti. Comunque quell'oggetto io non prendo mai gli oggetti, cioè quando gioco da solo tolgo gli oggetti. Infatti gli oggetti che prendo in questo episodio li ho presi per sbaglio. Vabbè, poi si apre l'emporio di Armand e compro i due spiriti. In, questo, in questa parte avevo paura di comprarne uno per sbaglio, tipo le, le spere dell'abilità che non voglio, che poi è solo una, quindi è inutile. Quindi ho comprato gli spiriti. E poi qua decido di andare fino al personaggio perché non ce la facevo più con l'audio distorto eccetera eccetera, era quasi impossibile. E poi in questa battaglia c'è il primo taglio perché uh, il mio audio era troppo distorto, non, non si poteva più fare il video. La capacità di salto del nemico aumenterà. Ok. Decido di ignorare tutto, e poi. Uh, in questa battaglia perdo molte volte. Ecco già lì. Gli... Gli già si inizia a capire sto facendo le mosse a caso perché non ci capivo più niente ecco qua <coughs> mi stavo già suicidando meno male che non ho fatto zia hate cioè il, il bin su da qui non si può più recuperare ma ho fatto la roccia da qui si può recuperare si può anche togliere e bloccarsi in aria ecco Charizard è fuori e eh, mi è tornato e io mi suicido qua. Tra poco c'è il primo taglio però non fateci caso. Metto in pausa per un po' e poi, e poi chiudo la registrazione e poi ne inizio un'altra. E niente di grave Neanche nel prossimo spezzone Che tipo dura due minuti Non, non ci sarà l'audio del gioco Ecco ecco Poi, poi questa era pure un'altra parte della battaglia Perché avevo provato Poi ho cancellato la parte Perché era, era stupida e inutile Non era successo nulla E qui però ci riesco a ucciderli tipo qui tra poco uccido Charizard ah no è vero questo è il tentativo fallito poi riprovo e ci riesco in effetti mi sembrava strano avevo 70 di danno mentre fuffi quasi di niente Comunque, di, diversamente da Pokémon, da Pokemon Let's Go Eevee, l'ultima parte, in questa parte, vabbè, ho ucciso Fuffi e Charizard, in questa parte um, ho prima montato il video e poi uh, ho, ho doppiato il video, perché sennò era, se, sennò veniva tipo vuoto di silenzio, che poi devo tagliare, poi è difficilissimo, è stranissimo. Invece mo, prendo l'audio? Metto il video. Punto, ehm, questa battaglia è tagliata. Proprio tagliata, non, non, non trovo più il video perché c'è stato un problema qua sto tre ore qui su Salamens. Perché tipo cerco il problema che non riesco mai a risolvere e poi taglio sulla fine della battaglia. Praticamente cioè, non c'era nulla di speciale, era solo Charizard. Ehm, Vai, eventi impetuosi e lo scenario di Pokémon con Dialga. Ecco, questo. ora c'è l'audio del gioco. Avevo, avevo già preso Salamence, che è una, una spirit attacco, e ora faccio l'allenato dei Pokémon, che è l'ultima battaglia di questo episodio. Stavolta uso Pac-Man perché non c'è più un LAD, quindi Kirby non lo uso più. All'inizio usa sempre Squirtle l'allenatore di Pokémon, ma non lo cambia quasi mai. Solo dopo un casino di tempo cambia quell'Ibisaur e subito dopo Charizard. E poi sconfiggo Charizard quindi usa tutti e tre in ordine, e poi basta, qui lo uno e ti ha già 76 di danno, io ho fatto ma non lo so usare bene quindi ecco ora cambia in, in Ivisaw gli fa, fa un po' di danno, gli faccio un po' di danno e poi cambia in Charizard Qui. allora l'episodio finisce qui dietro il personaggio c'era una, una specie di barriera di ciottoli che ora viene, viene svanisce scompare poi lascio spazio all'altro, all vabbè vedo il personaggio che viene dopo lì c'è un dungeon pure c'è l'hip e poi però vedo che c'è qualcosa nell'albero delle abilità Vai, ci vuole un po di tempo qua vedo tutte le cose e poi decido di, us di usare l'antiacciaio che non posso neanche permettermi quindi devo aspettare vabbè comunque um, potete vedere la playlist a sinistra e a destra